degli, degli interpreti che non vogliono sentir parlare di antropoformismo di antropopatismo nei testi biblici è palese quando cominceremo a vedere dal versetto 6 in avanti del capitolo 18 di Bereshit Abramo si affrettò verso la tenda e anche verso Sara e disse ovviamente alla sua donna tre misure di farina fine impastata, fai tre focacce l'idea che c'è dietro è quella di far mangiare Dio ora capite che chi odia gli antropoformismi e gli antropopatismi e pensa che sia una cosa assolutamente disdicevole tra i quattro, e tra questi anche i ticun suferin che su capitolo 18 sono intervenuti pesantemente, cambiando addirittura le consonanti, le consonanti, non dico le vocali, come scritto, come leggi, ma addirittura le consonanti, per far capire che era stato un contatto non fisico, reale, ma mistico, psicologico, o fate la pesca cosa, o addirittura simbolico. Questi tentativi sono stati fatti già dal secondo, primo secolo avanti l'era volgare, fino ad oggi, anche in ambito cristiano. Questo mette in grave difficoltà perché Abramo ha percepito qualcosa di estremamente reale e lui voleva dare da mangiare a un Dio che accetta questo. Allora, si può paragonare alle divinità pagane? No. Le motivazioni sono tante, non le possiamo esaurire oggi. Ne abbiamo già parlato nei corsi precedenti. Posso solo dire in ambito liturgico, perché quando c'è un banchetto sacro con Dio, si parla chiaramente di avodà, di servizio, quindi di liturgia, potremmo dire. Liturgia è una parola greca, eh, lo dico perché non vi dovete spaventare. Non c'entra niente le, le, le chiese istituzionali, liturgia, un termine che indica l'aspetto cultuale nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, in greco. Dico perché sennò dopo mi scrive e dice ma ah, non c'è la parola di in italiano, non c'è in italiano, c'è in greco. E crea molto imbarazzo, perché Abramo vuol dare da mangiare. Il secondo punto è che vuol dare da mangiare taref, cioè contro le leggi che poi ci saranno da Mosè, qui ovviamente non c'erano, qui era fattibile, che vieta mangiare carne e latte insieme, carne e latticini. E infatti, versetto 7, al bestiame no? corse Abram, prese il figlio di un bue tenero e buono lo diede al servo e si affrettò per fare esso, per fare questa cosa quindi per fare la cecità sostanzialmente e poi qui, il versetto 8, prese addirittura la cagliata la cagliata di halav di latte e e il figlio del bue, che fece cioè fece, fece uccidere, no? è sottinteso, e pose tutto davanti a loro, a questi tre Anashim, di cui uno di questi è il tetagramma, è proprio il tetagramma. E lui, Omed e è, è, è stato in piedi presso di loro, sotto l'albero e mangiarono l'albero che come abbiamo detto nell'altra puntata era un albero già usato nelle religioni pre abramitiche come luogo di veggenza e mangiarono per questo mangiare noi lo possiamo interpretare come vogliamo. Abramo gli ha fatto da mangiare focacce, tre, una per una. Il figlio del bue l'hanno fatto macellare e gliel'ha servito con, con caglio. Ora, questo, questa, real, questa doppia realtà, questo antropopatismo, antropoformismo perché lui vede comunque un uomo, tra tre aneshim 1 e il tetagramma, crea già un problema. In più mangiano pure. Non è che glieli ha gli dati e non hanno mangiato. Il verbo è proprio mangiare mangiarono carne e latte insieme. Non è compito nostro spiegare la motivazione, perché poi, chiaramente eh, nella Torah eh, Mosè, c'è la legge di vietare di mangiare la carne con il latte della madre, quindi di uccidere eh, il, il, il, il piccolo del bue, eh, il vitelino, no? nel farlo cuocere nel latte della madre, ma qui la razio non è chimica, è la crudeltà, è la crudeltà, Dio è in abominio la crudeltà, la razio è quella, qui ancora la legge non era stata data, però crea un grande imbarazzo per le leggi rabbini, un imbarazzo che eh, cogliamo anche noi, Cogliamo anche. Lui. Noi lo registriamo. E dissero a lui: Sara? Dov'è Sara, la tua donna?" Domanda inquisitoria, perché loro essendo almeno uno di loro essendo Dio eh, anche se qui tutti e tre parlano, <coughs> sanno perfettamente dov'è, vogliono chiedere ad Abramo se lui sa davvero dov'è, dov e non è tanto un fatto spaziale, perché avevano visto che era entrato nella tenda e, aveva, e, sa, e Abramo aveva dato un ordine a Sara di fare le focacce, mentre al bestiame ci aveva pensato lui e il servo. Ma il dov'è richiama il dov'è tuo fratello, che abbiamo visto già in Genesi 3, richiama dove l'avete messo di Lazzaro nel Bohor, nella, nella fossa, a Betania. Sono domande che interpellano la nostra coscienza, sono domande eh, che Dio fa per farci capire dove siamo noi e dove sono gli altri. Non siamo delle monadi. Quindi dov'è tuo fratello, dov'è tua sorella, in questo caso dov'è? la tua donna, che era anche una sorellastra peraltro, indica, sai com'è messa? Ecco, questo è da rimarcare, è da, è da rimarcare. E lui risponde, lei è nella tenda, è nel luogo più segreto, il luogo più nascosto, il luogo più intimo del patriarca. La tenda l'abbiamo appena visto nella festa di Sukkot, è proprio eh, l'identificazione stessa della precarietà degli esseri umani È nel ricetta quello più, più profondo del cuore di, di, di Abramo è nella tenda. E qui c'è una promessa da parte di Dio e dice: Ashuv tornerò è il terzo termine che si usa, il stesso termine che si usa per la conversione a te. Kahet Hayat, nel tempo letteralmente, nel, nel, nel, nel, nel, nel battito della ciglia. Nel eh, battito della ciglia della vita, sarebbe nel tempo della, della vita, Hayat. Ed ecco figlio per Sara, ben le sarà. Istekha. Questo tempo, Richiama un tempo che è il tempo pasquale, peraltro. Tutta la tradizione ebraica dice questo, il testo lo richiama, il testo legato con altri testi di Genesi lo richiama, quindi è un tempo liturgico, potremmo dire. Una Pasqua che eh, non c'è ancora, perché Mosè verrà secoli dopo, però dice proprio questo tempo. Dio scandisce i tempi come la Pentecoste, non è soltanto il Mattantorama, abbiamo anche le varie alleanze, no? Sempre quel giorno lì. O festeggiate in quel giorno lì. No? Yomasea, questo giorno. E Sara, Ciomat, questo, questo femminile di ascoltare, ascoltava, ascoltante, Petahuel, nell'apertura della tenda, quindi era già quasi uscita, quindi non è proprio nascosta, sta sentendo che stanno parlando di lei, e va proprio all'apertura della tenda, ecco. Ed essa, Veiu, Aharaiv, era dietro, dietro lui, e lui e Abram, qui ci fermiamo, perché nel versetto 11 si parla, dice Ve Abram, era dietro il suo uomo. Quindi quella non è, quella dei tre Anashim, non è una visione, ma è un'apparizione. Perché anche Sara, che è dietro qui davanti alla tenda, lei dietro la tenda, è uscita dalla tenda e sta nel bocco della tenda, una tenda che richiama Oel Mued, no? la tenda del convegno, la tenda anche detta anche dell'alleanza. Dell Sta avvenendo qualcosa di grande, c'è stata una promessa. Alla prossima volta, vedendo dal versetto 11 in poi, capiremo la portanza cristologica di questa promessa. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima.